Il Napoli non pensa alla Champions, Bologna schiantato 0-3 al Dallara. Sorge foto, profilo ufficiale Twitter SSC Napoli. Nonostante l'imminente impegno di Champions League, importantissima prestazione del Napoli, che in casa di un Bologna positivo a metà segna tre reti e si conferma la principale antagonista della Juventus, di pari passo con l'Inter, Nonostante un sofferto primo tempo, i ragazzi di Saar aprono il conto dei gol nella ripresa, con un perfetto colpo di testa di Calle John, imbeccato con insolito solito schema da insigni. Nei minuti finali di gara, ci pensa Mertenza a fare 0-2, rubando palla a Pulgare e trafiggendo mirante di Mancini. Cala il Tris Zelinski, subentrato ad uno scialbo Amsi. Padroni di casa che scendono in campo con il 4-2-3-1, davanti a Mirante, Maietta ed Elander, affiancati dai terzini Kraft e Masina. Dietro lunica punta Mattia destro, folta a tre quarti formata da Verdi, Palacio e di Francesco, sorretti dal tandem muscolare Poli Verdi, al centro della mediana Felsinea. Confermatissimo 4-3-3, invece, per gli ospiti, che si affidano al tridente delle meraviglie Calle John Mertens insigne, ormai l'itania ricorrente al momento di leggere le formazioni ufficiali. Con Reinna in porta, i centrali sono con Libali e Kirikes, affiancati da Isai e Goulam. Poche sorprese anche nella zona centrale del campo, dove sono all'aune ed Amsic le mezzali al fianco di Giorgino, recuperato in estremis. Sfida inizialmente molto nervosa, con tanti contrasti in mezzo al campo che costringono il direttore di gara Giacomelli ad estrarre ben quattro gialli nei primi 20 minuti. Contrariamente a quanto pensato alla vigilia, Bologna pericoloso al 6, con il gioiellino Verdi che dribbla Isai proponendo un mancino disinnescato dall'esperto Peperina. Premendo sull'acceleratore, i Felsini segnano irregolarmente al minuto numero 19, quando è Masina ribadire in rete un tiro di Di Francesco. Il terzino sinistro è però in offside. Come ottimamente segnalato dalla terna arbitrale. Prese le misure ai rispettivi avversari, il Napoli cerca il consueto gioco verticale, sbattendo però sulla difesa dei ragazzi di casa. L'unica azione degna di nota dei partenopei capita infatti solo al 33, con il capitano Marcamsi, che senza forza impegna debolmente Mirante. Dopo di lui… Parafrasando Luigi 14, il nulla, con il primo tempo che scivola via senza altri squilli. Seconda frazione che non cambia di spartito, con il Napoli imbrigliato da un Bologna disposto perfettamente da Roberto Donadoni. Al 50, Go Goulan prova a crossare in area, Kraft devia però sul fondo. 5 minuti dopo sprazzi di Napoli, Amzik serve Mertens, filtrante telecomandato verso insigne ed ottima uscita di Mirante, che sventa tutto. All'ora di gioco si riaffaccia invece il Bologna con destro, il cui tiro diretto verso la porta e rimpallato da Reina viene sventato da Conlibali in maniera provvidenziale. E la molla che fa scattare il Napoli. Creatura capace di soffrire e di segnare al momento opportuno, quando cioè il Bologna paventava sogni di successo. Marcare il preziosissimo 0-1 al minuto numero 66, non può che essere José Callejon, perfetto nel suo solito taglio in mezzo e preciso nel colpire di testa, ringraziando Lorenzo Insigne per l'ormai noto love nell'area di rigore. Un'azione da Napoli, finalizzata da Napoli. Scrollatisi di dosso il peso dell'obbligo del successo, i ragazzi di Sarri provano ad addormentare la sfida, palleggiando ed attendendo il momento giusto per colpire ancora. Dal canto suo, il Bologna non disdegna le progressioni offensive. Che si confermano però sterili rispetto ai contropiedi partenopei, davvero micidiali quando cè da ripartire con celerità. Al minuto numero 84, approfittando di un pallone perso da Pulgar sulla tre quarti, tensa a chiudere di fatto i conti e a confermare quanto detto. Scappando come una saetta e bruciando Mirante con un preciso mancino, che scivola sotto le gambe dell'impotente portiere di casa. Due minuti dopo, invece, ci prova Insigne, pallone alto sopra la traversa. Poco male, comunque, per i Partenopei, che due minuti prima del novantesimo calano il Tris con il gioiellino Zielinski, servito ottimamente da uno scatenato Callegione dopo un 1-2 con Golan. Succede poco altro fino al triplice fischio, con il Napoli bravissimo a soffrire e a trarre il massimo dalla delicata sfida, aumentando di intensità con il passare dei minuti. Migliore in campo per i padroni di casa, di Francesco. Per gli ospiti in evidenza Calle John.